Care amiche ed amici qui il vostro santo in chan che trasmette dal vivo dopo tanto tempo è passato più di un mese dall'ultima volta che ho radiotrasmesso dal vivo oggi sono entrato nel mio canale di sprecher santo chan dal personal computer e ho visto che già dall'anno scorso avevano ridotto il tempo di registrazione dai 30 minuti ai 15 minuti, gli attuali 15 minuti, e adesso ci abbiamo non 10 ore, un massimo di 10 ore da registrare, ma dopo tanto tempo che non controllavo, mi sono reso conto che le ore massime di registrazione per eh, le, i canali gratuiti come i miei che io sono disoccupato non mi posso permettere di pagare un abbonamento neanche il basico e eh, di 5 ore speriamo che non riducano di più comunque peccato che ho cancellato molti episodi e mi sono reso conto tardi perché erano episodi che avevano decine di migliaia di eh, ascolti che comunque ti danno l'opportunità di sostituire una pista audio per un'altra e invece di cancellare gli episodi d'ora in poi cercherò quando non trasmetterò live di eh, sostituire le piste audio quelle più vecchie con più ascolti le sostituirò con nuove piste audio comunque eh, ormai da più di una settimana che non faccio video per YouTube e dovrò provvedere, eh, come dire, per me. Sprecher mi fa venire in mente i primi episodi che ho registrato eh, nel 2013. Eh, da tutta la vita avrei voluto essere un radioamatore, e con Sprecher, soprattutto in questo cellulare che ho, è bellissimo. Eh, pensate che io l'ho iniziato ad utilizzare nel 2013 quando c'era la versione arancione con il samsung galaxy young 5360. 60 ed adesso mi ritrovo con questo motorola moto it seconda generazione del 2014 che ha marshmallow quindi è fantastico eh, il rendimento è favoloso sembra di avere la stessa applicazione per personal computer Peccato che hanno ridotto il numero di ore disponibili da 10 a 5 e quindi bisogna cancellare più episodi e hanno anche ridotto il tempo minimo di registrazione sia dal cellulare che dal computer. Prima era un'ora dal computer e 30 minuti dal cellulare, In 30, anzi all'inizio era un'ora anche dal cellulare certo già con 30 minuti di cose da dire ne avevo ma adesso faccio questa scoperta qua comunque eh, ho utilizzato poco devo confessarlo sprecher negli ultimi due anni ed è per quello che sono passato da avere 900 800 iscritti e adesso finalmente 590 599 devo recuperare i miei iscritti come ho sempre fatto facendo trasmissioni e poi niente che le cose che stanno succedendo in italia mi stravolgono mi sconvolgono e ne viviamo delle belle ogni giorno per questo io cerco di condividere i miei pensieri con tutte e tutti voi o oh amici e poi eh, non vi scordate che io tutti gli episodi che ho sempre cancellato li ho salvati eh, in, nel mio canale di youtube radio Sant'Enchan chan che ho creato quel canale di youtube apposta per eh, poter eh, salvare gli episodi di sprecher eh, perché prima me li salvava nel mio canale principale di youtube Sant'Enchan. chan però non volevo fare confusione poi non a tutti interessava ascoltare sprecher allora così gli ho fatto un canale speciale se voi non trovate qualche episodio mio di sprecher o se volete cercare per vecchi episodi che ho cancellato che ho fatto già dal 2013 cercate sprecher nel mio canale sant'Enchan Chan di cui trovate il link in questa radio stazione oppure cercate sprecher nel mio canale radio Sant'Enchan Chan che trovate il link del mio secondo canale di youtube nel mio primo canale e viceversa sono successe tante cose il mio amico alessandro arcangeli mi ha detto che hanno denunciato André di pre e la cosa non mi sembra strana perché già grazie ad André di pre avevano denunciato e forse arrestato incarcerato a giuseppe simone anche a matteo montesi André di pre spinge sempre il limite più in alto di quelle cose che fa eh, Parla di droghe, parla di sesso e adesso avrebbe utilizzato in un suo remix di Preiano eh, catafrato e sibaratico i video di gastronomia casareccia, i video tutorial di una persona che non si presta al gioco di far parte dei suoi show e lo avrebbe denunciato. Lui, come avvocato, sa che ha fatto qualcosa che non andava fatta. Allora si è sfuriato in un video, ha insultato selvaggiamente la, la cuoca che lo ha denunciato, ma questo non fa che peggiorare la sua situazione. Allora, come dire, e mezzanotte. E quindi è tardi io credo che quasi nessuno mi segua dal vivo a quest'ora per questo questo sarà uno degli spettacoli che cancellerò per primi mi è ancora rimasto in mente mi ha molto colpito l'episodio della youtuber iraniana infatti volevo sia usare eh, come immagine di questo show la sua foto poi sarà per un'altra volta perché eh, adesso non riesco a trovare il foglietto dove ho scritto il suo nome oh, mi, mi ci sono soffiato il naso eh, la youtuber iraniana di origine iraniana perché è andata a vivere negli Stati Uniti che aveva nove anni e ai 39 anni ha fatto quello che ha fatto Nassim Nassim Scerà e aspettate un momento, tanto ho ancora del tempo. Nassime Sabs, che in realtà si chiamava Nassim Naya, Nayafi, a dam. Nassim Nayafi, a in arte Nassime Sabs, e mi ha molto colpito come. YouTube già ha suscitato le proteste di mezzo mondo forse molto più di quello che dovrebbe anche suscitare Sprecher con i suoi tagli di ore e tutto il resto e di minuti di trasmissione, però YouTube è molto più seguito. Infatti il mio amico Claudio Wolf si è lamentato in un programma di YouTube di come YouTube arbitrariamente ti cancelli le visualizzazioni di ogni video, i like di ogni video, i commentari nei video e anche le visualizzazioni del canale. E poi magari ti doveva pagare, come mi è successo a me i primi due anni in YouTube, 80-90 dollari e rinizi da zero magicamente. A me dopo quattro anni mi hanno dato 150 dollari e magari mi dovranno dare molto di più. E poi quanto YouTube guadagna se a te ti dà 150 dollari? adesso ti mettono il limite delle 4000 ore di visuals all'anno è assurdo ecco la maggior parte delle persone sensate non reagiamo come eh, nassif Subs, però lei questa youtuber di origine iraniana naturalizzata nordamericana che ha sparato nella sede centrale di youtube aveva evidentemente delle alterazioni psicologiche e poi era una vegana fanaticamente convinta che i suoi video servissero a diffondere una giusta causa quindi aveva, eh, lei era una miscela esplosiva di componenti psicologiche ed ideologiche che hanno fatto sì che eh, il torto che eh, ha sentito soffrire da parte di youtube fosse intollerabile e youtube con le sue politiche eh, rischia che ogni persona instabile mentalmente che vede eh, diminuire i suoi guadagni che gli vede che, che si vede sottrarre la monetizzazione che si vede eh, togliere iscrizioni del canale o annullarle togliere like a ogni video eh, togliere visualizzazioni a ogni video beh se ci sono delle persone instabili come eh, nasim saps eh, la iraniana della sparatoria nella sede centrale di youtube questo porterà a che i casi si moltiplichino perché non, non tutti sono sani di mente allora se soffrono un torto poi se la prendono con terze persone che non hanno nulla a che vedere perché gli impiegati che facevano colazione in quella caffetteria non avevano nulla da, da vedere con le politiche di youtube sui diritti d'autore io non so voi che ne pensate se volete commentate questa mia trasmissione e le altre prima che le cancelli oppure se siete interessati a commentare eh, delle mie trasmissioni di spreaker che ho fatto nel passato cercate i miei programmi tanto nel mio canale principale di youtube sant'enchan di cui trovate il link qua in descrizione nel mio canale di Spreaker, come nel mio secondo canale di YouTube Radio Santen Chan. Lì troverete molti episodi che ho salvato eh, dovendo cancellare eh, dal mio canale di sprecher i programmi che avevo fatto anche quando c'era un limite di 10 ore, perché io facevo episodi di mezz'ora cellulare e di un'ora nel computer adesso non so quanto si può registrare dal computer vocalmente parlando ma dal cellulare e 15 minuti adesso mi mancano due minuti quindi come dire avevo un po di tempo per fare questo radioprogramma e ne ho approfittato per stare vicino a tutte e tutti voi eh, ieri o l'altro ieri l'ho caricato in differita perché avevo dei problemi al wifi ma adesso che posso caricare eh, cioè che posso fare un live che mi funziona il wifi lo faccio senza nessun problema quindi mi raccomando visto che sono disoccupato se vi può interessare guardare i miei video nel mio canale di youtube senten chan e poi se avete occasione di eh, commentare i video per farmi sapere quello che pensate e di condividerli mi farete un grandissimo favore perché veramente ho bisogno di superare le 4000 ore di visualizzazioni all'anno e non so come fare poi ultimamente posso fare pochi video quindi vi ringrazio di tutto l'appoggio che mi potete dare fin da adesso e mi raccomando invitate gente ad iscriversi al mio canale di youtube iscrivetevi al mio canale di youtube condividete i video vi aspetto cordialmente vi saluto il vostro Sant'Enchan. e da un'altra ad un'altra tra un trasmissione radiotrasmissione di sprecher adesso vi saluto se no inizia a registrare un altro episodio ciao ciao grazie per avermi seguito anche in questo episodio e fate iscrivere i vostri amici anche in questo canale di Spreaker. mi raccomando ciao